Consiglieri dei propri posti, allora come preannunciato prima è stato formulato dai gruppi consigliari un ordine del giorno e do la parola al segretario comunale per eh, leggere l'ordine del giorno proposto dai, dai gruppi consigliari, perciò do la parola al segretario comunale allora in riferimento alla proposta di programma integrato di intervento di riconversione urbanistico edilizio ed ambientale del complesso industriale proprietà della società idea eh, luce srl ubicata in ardia località santa procula il consiglio comunale esprime il proprio parere favorevole affinché il competente ufficio proceda tempestivamente all'istruttoria della pratica de quo Previa disponibilità dell'impresa di obbligarsi, in caso di alienazione dell'immobile, a seguito di eventuale approvazione del programma integrato da parte di questa amministrazione, a trasferire il personale attualmente alle dipendenze della stessa alla società acquirente, obbligandolo altresì all'assunzione degli stessi dipendenti. Ribadisce il proprio intento di tutelare l'occupazione sul territorio comunale e a tal fine inoltre formale istanza di rinnovo della cassa integrazione alla Regione Lazio nel memore dell'eventuale approvazione della variante urbanistica Questo è l'ordine del giorno proposto da tutti i gruppi consigliari del Consiglio, del Consiglio Comunale e perciò di fatto di fatto eh, metto a votazione l'ordine del giorno presentato se i consiglieri entrano in aula poi dopo se i consiglieri passano per la firma per la firma del, dell'atto vabbè lo scriviamo no oh, non so lo ci metti quello fatto no? Vabbè, lo, lo scrivi bene. bene questo lo metti quello qualcosa allora dopo passano qui allora, io... mh, abbiamo letto allora scuratori gliotti, Quartuccio e Rossi allora diamo a votazione l'ordine del giorno così come letto e sottoscritto dai gruppi del Consiglio Comunale chi è favorevole? Consiglieri Consiglieri chi è favorevole? Consigliere Abbate No, deve uscire dall'Aula scusatori 15 favorevoli chi è contrario? nessuno contrario astenuto nessuno astenuto punto è approvato. Franco Abbate. Allora, eh, visto che questo sarà un atto, consiglieri, il consigliere Ludavici, consigliere Litovici, Consigliere Lidovici, grazie. Visto che questo è un atto che dovrà essere sottoposto alla Regione Lazio, domani l'Ufficio Presidenza lo scriverà in maniera adeguata, allora, senza le correzioni a portare e se i consiglieri passano su all'Ufficio Presidenza per firmare l'atto, per sottoscrivere l'atto. Allora l'atto è approvato, passiamo al punto numero 9 fiamma 2000 determinazioni allora c'è stato un consiglio il 23 c'è stato un consiglio il 23 maggio dove l'intero consiglio comunale si è espresso eh, riguardo la, la volontà eh, dell'ampliamento dell'impianto della Fiamma 2000 sul nostro territorio e è stato demandato e rimandato a questo Consiglio Comunale di eh, procedere a un atto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Allora, c'è un eh, l'Ufficio Presidenza, così con l'indirizzo dato dai, dai Consiglieri, ha eh, da, proposto, propone una proposta di liberazione che si sottolinea approvazione del Consiglio Comunale, oggetto e indirizzo del Consiglio Comunale relativamente alla richiesta di intervento edilizio e di ampliamento dell'impianto industriale destinato a stoccaggio e distribuzione di GPL e sostituzione Campo Boe con Monoboa, località Via Pontina via Pontina Vecchia, zona industriale o parte zona agricola o parte zona agricola titolare Società Fiamma 2000 allora, premesso che con nota protocollo 21.161 del 23.05.2013 l'ufficio urbanistica del Comune di Ardia nelle persone del dirigente avvocato Giovanni Cucuzzi e dell'architetto Pietro Tomei in qualità di istruttore tecnico direttivo in relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta da parte del presidente del consiglio comunale ha evidenziato quanto segue a nome della società fiamma 2000 spa con istanza protocollo 13.125 del 25 2013 allegata in copia è pervenuta una richiesta di autorizzazione per le opere in oggetto indirizzata al numero 13 enti al fine di rilascio del nulla osta o autorizzazioni preventive. Alla data del 15.05.2013 risulta depositata in comune la documentazione di rito in materia di valutazione di impatto ambientale in quanto trattasi di intervento soggetto alla procedura di via da definire. Da, scusate, non riesco a sentire. No, e quali assessori? Dai grafici allegati all'istanza protocollo 13.125 del 25 2013 si induita un intervento edilizio composto da A. Un ampliamento dello stabilimento industriale in area congiunta al perimetro dell'attuale insediamento, le cui particelle sono classificate con destinazione di PRG Agricola Zona E al cadastro Foglio 37 rispettivamente eh, con numero 607 e 605, nelle quali si allocano numero 6 nuovi serbatoi di stoccaggio, tumulati dedicati alla ricezione del GPL via mare, aventi capacità di 5.000 metri cubi ciascuno, e con numero 308 dove si effettuano opere di sbancamento da destinare ad aree di cantiere b. opere edilizie di sostituzione di numero due punti di travaso con tre punti di travaso di una nuova concezione collocate all'interno del perimetro dell'attuale insediamento con destinazione via Regi Industriale Zona D in cadastro al foglio 37 numero 129 c. La realizzazione di una sala pompe, comprendente numero 3 pompe eh, centrifughe, collocate su apposita piazzola, all'interno del perimetro dell'attuale insediamento con destinazione via reggizzato industriale D, in 37 37129, di la realizzazione di una nuova viabilità interna raccordata al parcheggio autobotti, esistente oggetto di ampliamento al fine di ospitare automezzi di grossa capacità collocata all'interno del perimetro dell'attuale insediamento con destinazione PRG industriale zona D, al Cadastro 37, numero 96 e 68. Dalla lettura dell'istanza di autorizzazione predetta si legge la necessità di acquisire anche le autorizzazioni necessarie all'effettuazione dell'intervento di sostituzione del campo boy previste con monoboa denominata calm Boy. Nelle mode dell'acquisizione dei pareri o nulla osta degli enti diolati ad esprimere sulle opere in oggetto e dell'eventuale istruttoria di competenza. È fatto salvo il diritto da parte del cotesto ufficio di richiedere ogni altra eventuale interrogazione documentale o modifica al progetto previste per legge. Si informa che l'istanza di autorizzazione in oggetto rimane subordinata all'adeguamento delle destinazioni di zona dell'attuale PRG approvato dalla Giunta regionale con delibera numero 5192 del 1 agosto 84, che interessano le porzioni oggetto dell'ampliamento, cui del precedente, da assoggettare a variante urbanistica nella fattispecie di DM0905-2001. Per scrivere al, scusate, al, punto, al, al punto 3 dell'allegato la procedura di variante di cui all'articolo 2 del DPR 447-98 semplificazione in materia di attività produttive, nonché in alternativa al punto 4 del medesimo allegato l'utilizzazione dello strumento del programma integrato di intervento il cui al eh, decreto no, okay. legge regionale 2297, alle procedure cui all'articolo 21 del decreto legislativo 33499, controllo dei pericoli di incendi relativi e del decreto ministeriale 9.5 2011, Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e terrestre. Le zone interessate da stabilimenti a rischio e incendi rilevanti. Considerato che il Consiglio Comunale nella seduta del 23 ha espresso la volontà di tutelare, la, voca... di... la volontà di tutelare tutelare la vocazione turistica propria del territorio del comune di Ardia non consentendo l'ampliamento dell'impianto industriale destinato a stoccaggio e distribuzione GPL e sostituzione campoboe con monoboa, località via Pontina Vecchia, zona industriale, va bene, titolare società Fiamma 2000 SPA. Tutto ciò premesso, sperita la, vo la votazione, a scusi, vabbè, questa è delibera. Per i motivi esposti in premessa di confermare l'indirizzo già espresso nella seduta di Consiglio Comunale del 23 maggio 2013 relativa alla volontà dell'amministrazione comunale di tutelare la vocazione turistica propria del territorio del Comune di Ardia, non consentendo l'ampliamento dell'impianto industriale destinato a stoccaggio e distribuzione di GPL e sostituzione Campo Boe. Parte della 2000, di demandare al dirigente del settore urbanistico il conferimento dell'incarico a un ingegnere ambientale esperto in materia che coaudi e affianchi l'amministrazione e gli uffici nella predisposizione dei pareri in merito alla richiesta della società Fiamma 2000 ed in particolare nella redazione delle osservazioni da far pervenire alla direzione generale la valutazione ambientale come è previsto dalla nota, previsto dalla nota protocollo 22 074 del 35 2013 e li assista nelle conferenze di servizio nelle quali il comune verrà chiamato ad esprimere il proprio parere di trasmettere il presente atto a tutti gli enti esposti al eh, rilascio di autorizzazioni e o permessi nel presente procedimento no è stata aggiunta sindaco perché è arrivata una nota oggi via della via PEC del ministero del ministero che io ho parlato con la dottoressa che porta avanti il procedimento e mi ha spiegato eh, che dovevano valutare l'impatto ambientale della... della... No, aspettala allora, in modo che è chiara, è chiara questa cosa. Un via, in pratica, un permesso vecchio già è stato rilasciato. Siccome la società ha apportato delle modifiche al progetto, degli ampliamenti, il Ministero sta valutando se è di nuovo necessaria un via. Perciò questa è la valutazione che sta facendo e lo porterà nella prossima conferenza di servizi. Perciò la valutazione è questa qua. Ancora non si sa se dovrà essere fatto un via o no. Però diciamo di sicuro è che la conferenza di servizi non è, chiuso. Questa non è chiusa. Allora, questo è l'atto che è stato preparato dall'ufficio e preparato dalla Presidenza e dalle richieste un po' che erano state fatte nella delibera del, del 23. E se ci sono interventi o dichiarazioni Grazie. le polici ne ha facoltà. Grazie Presidente, sì, quello che è, effettivamente tutto quello che ha detto è vero, no? il Ministero dell'Ambiente. Eh, ha dato un primo parere favorevole in quanto non era previsto l'ampliamento del, dello stoccaggio sulla pontina vecchia e io qui la documentazione che ho letto e come avevo detto nel consiglio precedente ehm, credo che oggi o domani eh, si sarà l'interrogazione parlamentare inerente a questa questione e di fatto il ministero dell'ambiente ha dato un primo parere favorevole in quanto non considerava l'ampliamento dai 7.000 ai 37.000 metri cubi che si va a collocare poi sulla Montina Vecchia su quella cosa hanno richiesto ulteriore documentazione il Ministero dell'Ambiente alla società che ancora a tutt'oggi quando scriveva a maggio non era pervenuta al Ministero dell'Ambiente quindi noi credo che siamo favorevoli a, a questa delibera che ha portato qui la, la Presidenza del Consiglio, grazie Grazie al consigliere Ludovici. Se ci sono altri interventi, se non ci sono interventi, mettiamo... Sì, intanto apportiamo queste modifiche di che... errori nella lettura. Allora, consigliere Volante ne ha facoltà. allora io l'altra volta iniziai questo discorso dicendo che per quanto mi riguarda la fiamma 2000 è un danno ma è un danno per la comunità al di là del fatto che ha dato lavoro spazio eccetera eccetera però fu approvato un progetto quel progetto quella delibera di consiglio comunale doveva avere un seguito che era una convenzione quella convenzione non è stata mai fatta, <ride> non è stata mai fatta. Però sembrerebbe, prima parlavamo dei campi sportivi, vi ricordate che parlavamo dei campi sportivi, no? Il campo sportivo ce penso io, facciamo noi, io sentivo che questo fa il campo sportivo, ci fa 10 aule, ci fa eh, uh, la vista ciclabile, a tutti i cittadini di Arbia riduceva la, mia, la, mia. Le tas, la somma, la percentuale per, per chi prendeva il gas lì la tessera eccetera cioè, praticamente tutto questo non si è verificato questa è la sostanza e siamo tutti d'accordo no? siamo tutti d'accordo non si è verificato tutto questo allora questa società a mio avviso pur se ha dato 100 posti di lavoro è poco seria perché avrebbe dovuto di, quantomeno dire vera, signori io, miei io ho fatto questa proposta questa delibera approvata questa, questa è di oggi, eh. del 25 avrebbe dovuto dire beh completo la convenzione la lettera, la voglio stipulare la convenzione finisco tutto, faccio tutto c'era anche una parte di sistemazione e completamento della parte esterna della sede comunale tutto questo non è avvenuto allora oggi si presenta con una nuova situazione dicendo mi serve di aumentare lo stoccaggio mi serve da ridurre le tre boe farne una sola voglio questo e questo e poi con un dice se volete vi posso dare qualche cosa. Io l'ho detto all'inizio, ma ah, non ci serve niente da nessuno. Io sono nettamente contrario a questa situazione. Per il semplice motivo, essere stato preso in giro, aver preso in giro tutti i cittadini di Ardia, una società, pure i miliardi, non mi, sembra corretto. non mi sembra corretto. Allora dico, che cosa abbiamo detto noi? E l'ha la, la, trascritto, mi sembra, il dirigente con il responsabile del PIOD Urbanistica. Che che questa è una variante urbanistica perché noi o sottoterra o fuori terra, sei serbatoi da 5.000 metri cubi di gas cada uno è un volume esterno è una, è una struttura esterna fosse essere in acciaio o in cemento armato ma fosse anche sottoterra comunque è soggetto della variante urbanistica che avremmo dovuto portare in Consiglio comunale e non è ai sensi dell'articolo 32, 33, 38 della legge del 96 come diceva qualche responsabile de, de, dell'ufficio SUAP l'ufficio SUAP acquisisce pari, a, a se stesso tutti i pareri e poi dà il suo parere definitivo hanno preso un piccolo abbaglio, io l'ho perdonati perché vabbè l'abbaglio si può prendere, vi perdono però l'ufficio SUAP è quella legge è valida per gli impianti dei carburanti che è tutta l'altra musica, è un'altra cosetta è qui squiglie signori miei, un responsabile della marina mercantile di Città Vecchia, non faccio i nomi per correttezza sai che cos'è un chilo di gas compresso all'aria aperta quanto è vivale? credo intorno ai 600 kg all'aperto di gas a pressione o a compressione o a scintilla un deposito di quello non so, forse arriveremo in Sardegna rasi al suolo tutti Beh, no, io credo che ci siano sicuramente le norme di sicurezza credo che abbiano perlomeno preventivato e fatto questo ma di fatto sta che la variante urbanistica non c'è è quella dichiarata nel 1911 no nel 2011 scusate nel nel 2011 <ride> non c'ero anche se ho qualche età non c'ero quella del 2011 dice visto il parere dell'urbanistica perfetto oggi mi richiede presenta nel marzo del 2013 parere dell'urbanistica ma c'è o non c'è? primo noi potremmo anche alla fine dire sì, siamo favorevoli a questa azienda, ma dovrà dimostrare un po' di sensibilità a questa amministrazione, a questi cittadini di Ardea. Dovrà dire io vi do il gas, riduciamo la tassa, rimane d'accordo. Quanto costa? 80 centesimi al chilogrammo, facciamo 60. Non l'ha fatto facciamo la tessera? non l'ha fatto campo sportivo? non l'ha fatto la scuola? 10 non l'ha fatta l'istituto? non l'ha fatto la, la pista ciclabile? non l'ha fatta oggi si presenta e dice voglio portare da 5.000 cubi di gas a 40, circa 1.000 cubi di gas qualcosa di enorme preoccupante sotto tutti gli aspetti sotto tutti gli aspetti e manca manca a mio avviso poi posso anche sbagliare, però qui le carte parlano chiaro e non a caso l'ufficio tecnico l'ha ribadito che comunque ci occorre un parere urbanistico, una variante urbanistica, la variante urbanistica la fa il Consiglio Comunale, non la fa né la giunta né l'ufficio tecnico, la fa il Consiglio Comunale e dica che quel terreno agricolo adiacente alla zona industriale, la variante al PRG amplia quella, quel terreno per fare determinate opere e su questo potremmo anche dare un parere favorevole. Però, intanto per cominciare, alla conferenza dei servizi del 16 maggio 2013 sono assenti i rappresentanti Ispra, sono assenti la provincia e assente il Ministero dell'Ambiente. Alla nuova domanda di assoggettabilità alla, alla, alla via, manca il riferimento al decreto legislativo del 152 del 2000... Aspettate che sta vicino... 2006 poi c'è un problema importante l'impatto ambientale Lui, signori miei l'impatto ambientale esiste esiste sul mare però il mare è un'altra cosa perché non siamo competenti non possiamo neanche dire nulla perché è Marina Mercantile Marina è, è il Ministero della Navigazione e noi non siamo competenti in questa situazione mentre all'interno del nostro territorio noi siamo competenti e responsabili di quello che andiamo a fare questa società ha dimostrato pochezza nelle sue capacità di dialogo con le amministrazioni e con la cittadinanza ha dimostrato la superbia e la strafottenza nei confronti del Consiglio Comunale e della cittadinanza perché un dialogo come era stato intrapreso, come l'aveva intrapreso nel 2005 con le loro amministrazioni poteva essere intrapreso in maniera corretta anche questa volta e forse, perché no, forse avremmo raggiunto anche l'obiettivo positivo per fare questa cosa quindi io dico che questo dubbio intanto che passa per tutto il territorio dovrà essere modificato, integrato, non lo so, però comunque non è bello nel nostro territorio ma non so se il dirigente poi è andato via, se veramente paga ancora la TOSAP, paga lo, lo spazio, l'occupazione del pubblico perché su quel terreno per un metro e 40 di larghezza per tutto il tratto che va dal mare fino alla via Pontina Vecchia, è comunque vincolato da quel tubo e non ci possiamo fare nulla, c'è cioè pure, deve pure passarci sopra, perché non si sa, è difficile, perfetto, ma chi me lo dice? Anche Cernobil non succede, non succede, non succede, guarda caso, a distanza dei 15, 18, 20 anni, ancora ci sono gli effetti di Chernobyl, a distanza, anche in Giappone, mi dice il Consigliere. Allora io dico, signori miei, Presidente, io dico che questa, questa situazione, questa deliberazione, il eh, mio parere sarà contrario per i motivi che poc'anzi ho espresso, credo che anche la maggioranza faccia le proprie considerazioni e e prima di tutto la Fiamma 2000 per poter essere coerente con l'amministrazione ma con i cittadini soprattutto, con i cittadini deve far rispettare la convenzione che aveva sottoscritto all'epoca grazie grazie prese, eh, consigliere Volante se non ci sono altri interventi mettiamo prego consigliere Luce guardando gli atti, le fotocopie, quelle, quelle poche che abbiamo potuto accertare Vengono delle perplessità in quanto al parere, così come è composto da nulla a osta, che dà il Comune. E mi domando per quale motivo il, il Ministero dell'Ambiente dà un parere il 3 febbraio 2012, quindi dopo, a noi ci risulta che il Ministero dell'Ambiente dà un parere favorevole il 3 febbraio 2012, poi gli dici no. Eh, 3 febbraio 2012 gli la arriva la domanda è del 2011 la domanda che fanno loro loro, loro a, a, al ministero dell'ambiente sta qui guarda al ministero dell'ambiente gli arriva la documentazione il 3 febbraio 2012 eccola qui che si allega raccomandando alcuni adempimenti da effettuarsi al cura del proponente Vabbè. che cosa succede che il, il 26 giugno del 2012 il Ministero dell'Ambiente dà un parere favorevole a questa cosa. Il primo parere. Ma la cosa strana è che gli, per, gli, gli pervengono un'ulteriore un documentazione e allora mi viene a dire come mai il Comune no, ci ha dato il parere che dà il dirigente, Grazie. allora Passeretti, lo dà in data 18 il maggio, 18 maggio 2012 come fa il ministero a avere i documenti il 3, il 3 febbraio 2012 in quanto ancora non c'è per parere da parte del comune quindi c'è un po' di, di, di... Allora, questo... anche perché poi sai questi giochetti fotocopie, copia, scala, cancella incolla, <ride> mi viene da pensare <ride> quindi io intanto andrei a cercare l'originale di questo documento andrei a cercare l'originale anche telefonando al nostro amico Passeretti grazie Presidente grazie eh, consigliere Ludovici, capogruppo del PD consigliere Giordani ne ha facoltà beh eh, quello che ha detto il capogruppo eh, ha letto gli atti con attenzione e quindi eh, necessariamente corre l'obbligo che va eh, preso in considerazione e quindi io farei una profonda riflessione su ciò che ha detto. Eh, noi dovremmo riflettere su questo tipo di votazione. Cioè il capogruppo del, del Partito Democratico ha detto che gli atti lasciano delle perplessità. Mi sembra di aver capito questo. E quindi è una cosa seria. No, lo so, se la fa tutti da solo. No. <ride> uno lo dice e l'altro lo racconta. <ride> lo so. <ride> <No>. <ride> Eh, eh? Eh, eh, eh. io sono intervenuto prima e lei nel precedente intervento quando lei giustamente mi ha tolto la parola perché non, era, non, non, non, non eravamo ancora arrivati al punto all'ordine del giorno e ho aperto la parentesi in assenza di questo documento che il capogruppo ora mi sta avanzando e ci sono qui molteplici opere che eh, la ditta avrebbe donato alla, alla, alla nostra comunità avrebbe donato o dovuto donare no? alla nostra comunità ne ha parlato il consigliere più anziano Policarpo Volante eh, che anche egli è il conservatore di molti atti di, questo, di, questa, di questa assise e se lo dice Policarpo eh, è ancora più attenta l'attenzione nei, nei, nei confronti di ciò che ha detto a suo tempo. Quindi detto questo, l'ho detto prima lo ribadisco ora, nulla contro un'azienda che va ad ampliarsi nel nostro territorio per i posti di lavoro, però... In base a quello che già è stato protocollato dalla stessa azienda in virtù del fatto che avrebbe dovuto donare queste opere pubbliche a favore della nostra comunità, eh, mi sento in dovere di dire che il mio voto sarà contrario per ogni atto che riguarderà codesta azienda in quanto non si è vista luce sull'inizio delle opere. Grazie. Grazie al consigliere Giordani Mauro e consigliere Acquarelli ne ha facoltà. Grazie, grazie Presidente. Ma mi sembra che insomma, noi ci siamo già espressi eh, l'ultimo consiglio su questa situazione, quindi oggi andiamo a rinforzare proprio eh, la, la, la nostra intenzione, insomma, la nostra, il nostro no a, a questa situazione, anche perché insomma mi sembra che questa società aveva chiesto l'altra volta eh, l'autorizzazione per passare questo famoso impianto, tubo, non, non so perché mi è passato dietro casa manco me ne sono accorto, quindi io ho il fosso dietro casa, quindi non mi sono reso nemmeno conto. E proprio per, proprio per, per ridurre, per ridurre il, il traffico su gomma ah, oggi, no, quindi questa è una contraddizione fanno una convenzione con, con l'amministrazione dell'epoca dell e, e, e non rispettano questa convenzione eh, quindi si contraddic contraddicono più volte eh, per quanto riguarda la riduzione poi del traffico su gomma, oggi appunto si, no, dicono il contrario perché poi moltiplicano per 100.000 la, la capacità a monte dei serbatoi e quindi la conseguenza poi che più camion, più, più mezzi andranno comunque a caricare, a caricare e a portare il gas non so, a Cortina, perché poi si scarderanno lì col gas che sta ardendo. Eh e quindi insomma, noi ribadiamo il nostro no a questa nuova richiesta di, appunto, di ampliamento della Fiamma 2000. Grazie. Grazie al consigliere Acquarelli, consigliere Abbate ne ha facoltà. Prego, sindaco. Solo no, domanda al responsabile, perché il sindaco ne ha facoltà. Sì, grazie, signor. Volevo, volevo sapere una cosa cioè eh, quello che noi approviamo oggi che cos'è con esattezza e in quale fase si trova oggi la conferenza dei servizi e soprattutto su quale base di pareri è stata fatta la conferenza dei servizi cioè per capire con esattezza a che cosa vado incontro e che cosa va incontro il Consiglio Comunale tutto qua non. cioè sì. La nostra è un'osservazione dal punto di vista ambientale o dovevamo esprimere noi una variante urbanistica sull'aumento, l'ampliamento sulla zona agricola? E soprattutto in zona agricola determinati stabilimenti hanno bisogno di un'approvazione urbanistica o rientrano in leggi speciali? Prego il dirigente avvocato Cucuzza. Sì, eh, scusa un attimo solo, eh, Sindaco, Luca, mi dà Sindaco, la, la, la seduta preso, preso. chiarisco, chiarisco cioè, scusa, eh, non è che voglio mettere in difficoltà qualcuno assolutamente no, voglio capire a che punto è il procedimento tecnico e soprattutto sulla base degli investimenti che ha fatto l'azienda noi a che cosa andiamo incontro se andiamo incontro a niente, il problema non esiste eh, ci sta bene bocciare, bocciamo, non è assolutamente un problema, anche se poi ha fatto un ragionamento che è quello che ha fatto prima Policarpo lo stesso Mauro, che l'azienda dovrebbe eh, riversare perlomeno dal punto di vista del danno ambientale qualcosa nei confronti della città o sentivo dire prima che Suolbia ha fatto investimenti per circa 6 milioni di euro mi sbaglio? giusto? No, non so se è la stessa cosa io non, non, non, non, non, non, sono, non sono preparato sull'argomento l'unica cosa che, eh, che mi preoccupa è di fatto capire noi che cosa stiamo approvando un, un parere nei confronti di un'osservazione dal punto di vista ambientale dove diciamo siamo contrari o stiamo facendo altro perché io ho letto dei pezzettini sulla delibera dove dice noi non consentiamo se non sbaglio? Sì. posso rispondere io? come no? Come no? allora, visto io che eh, sono sei. stato il promotore peccarino. allora, noi approviamo una delibera che dice, eh. prima di tutto qual è la nostra vocazione? che non è quella di fare centrali di GPL ma è turistica oh. poi diamo una volontà di Consiglio Comunale che ricordo che è l'organo supremo del, di un comune una volontà di Consiglio Comunale di non portare avanti questa iniziativa do anche, do anche, do anche un messaggio ai dirigenti forse la prossima volta prima di iniziare un procedimento del genere chiedano al Consiglio Comunale o all'organo proposto comunque l'indirizzo perché di fatto manca alla base l'indirizzo poi diamo un incarico siccome nella fase della conferenza di servizi è stata rinviata la conferenza di servizi perché il Ministero dell'Ambiente si è riservato di valutare se deve rimettere in modo il via o no, però comunque ha rinviato la conferenza no, ha rinviato la conferenza dei servizi, perciò noi arriverà una comunicazione per la conferenza dei servizi e dovremo mandare un nostro messo a parte questa delibera che dice l'intenzione dell'amministrazione perciò è quella di non procedere su questo progetto e nel frattempo se si mette in moto un via che è una valutazione di impatto ambientale, dare un incarico a un tecnico per valutare l'impatto ambientale. Questa è la delibera che andiamo a approvare. Bene, appunto, era proprio questo. Allora, eh, posso sì, eh? visto che è proprio questo il discorso, noi andiamo a incidere su un procedimento in corso con una delibera nostra, sulla base di pareri espressi sempre dallo stesso ente in, in antecedente. No, che scusa Giovanni, chiariscimi Grazie eh, per, per Un dirigente facoltà pre. Spero, pre. Eh, Spero che No, per chiarire meglio tutta la vicenda Innanzitutto tutto l'iter come è stato avviato è stato indicato l'altra volta dal responsabile di PO delle attività produttive perché era una pratica che è iniziata in quel settore che aveva competenza specifica in materia Il... Il procedimento al momento è eh, seguito dal eh, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare che appunto con questa nota che ha trasmesso, che, questa nota che è stata già citata, mh, che è pervenuta oggi, 30 maggio 2013, che è intitolata, vente ad oggetto, istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 152-2006, e su questa comunicazione in ordine cioè è stata presentata la Fiamma 2000 comunicazione in ordine agli esiti delle verifiche di procedibilità dell'istanza quindi il Ministero sta compiendo l'istruttoria per verificare la procedibilità dell'istanza presentata dalla Fiamma 2000 in ordine a questa procedibilità ha, ah, ed è all'interno di questa nota che è di 5 pagine a pagina 3, capo, eh, penultimo capoverso dice la presente nota e inoltrata per opportuna conoscenza a tutte le amministrazioni in indirizzo, quindi anche la nostra, anche al fine di consentire la segnalazione di eventuali aspetti di interesse significativi ai fini del presente procedimento. È chiaro che una delibera consigliare in questo senso fa esattamente quello che vogliono, cioè segnalare aspetti di interesse significativi che l'amministrazione ritiene di dover dare all'interno di questo procedimento quindi è importante che l'amministrazione prenda posizione dando un indirizzo proprio che può essere favorevole o contrario questo è. grazie al dirigente del settore se non ci sono altri interventi oh. <ride> non ne ha facoltà grazie presidente no, eh, sentendo la domanda che danno Incorriamo, su quale, su quale eh, possibilità ci arriverà domani per danni causati. Io mi domando, leggendo la delibera passata nel 2005. Certo, solo per chiarimento, non ero presente l'altra volta. Sì, non sì, ho sì. i documenti da leggere, non ne abbiamo parlato. Sto cercando di capire. No, no, io di fatto stavo pure io facendo una votazione su quale eventuale danno potrei regare votandola contro. Allora, mi leggo la del 2005, in cui è ben descritto in premessa che eh, la, la vecchia amministrazione ha dato parere negativo, solamente il Commissario Profettizio l'ha approvata, proprio in base a questo, richiamando il parere negativo del 13-9-2004, dice vabbè, la troviamo una sistemazione, visto che l'ha fatta il commissario, tutto quanto, e la società stessa dice che la, stessa socie la, so la società stessa prendendo atto di del forte impatto che l'opera nuova crea nella collettività ed operando nel territorio ormai dagli anni 70 ha con ripetute note manifestato la propria volontà di collaborare pienamente con l'amministrazione alla realizzazione di opere di interesse pubblico e ne fa una nota, l'ha detto tutte prima il mio collega volante, si è scordato la tenso struttura, Policati si è scordato non una più di, di, di, di tenso strutture da, da sistemare sul territorio comunale ma io dico, una società che nel 2013 non ha rispettato nulla di quello che è scritto qui io mi preoccupo se ho fatto un danno ma i danni ha fatti lei preoccupamici di andare a chiedere i danni che ha fatto al territorio io questo dico, quindi il danno non mi crea proprio nessun problema, il mio è un no è un no forte, è un no secco è un no che viene dalla popolazione, non è che è un no che mi preoccupa se vado a pagare chi va a pagare? grazie grazie, grazie. Consigliere. Secondo, scusate, consigliere. No, secondo, secondo secondo, secondo, secondo Devo sì, no, eh, dico Alberto io quando dico del danno è perché hai citato tu dei passaggi aspetta, hai citato dei passaggi tu prima dove c'è stato un parere del Consiglio Comunale contrario a quell'opera però l'opera si è retta sulla base di un parere di un dirigente antecedente a noi e quindi poi una volta che il commissario l'ha approvata, noi abbiamo cercato io mi ricordo perfettamente all'epoca di trovare una soluzione compensativa va chiarito? aspetta Va chiarito in modo serio alla città che il fatto che tu bocci quest'opera oggi non è che togli il gasdotto Ardia, il gasdotto rimane. Okay, quindi noi, la boa, il tubo, l'azienda, sta sempre lì. Non è che cambia qualche cosa dal punto di vista ambientale. Il concetto della, invece della convenzione da farsi io ricordo perfettamente che faccio parte di quell'amministrazione, siamo partiti con una serie di opere, poi siamo andati oltre, ma ben venga qualsiasi cosa nei confronti della città, non è che uno dice voglio un'opera in meno per far contento qualcuno ma non siamo mai pervenuti alla firma di una convenzione non so per quale motivo, non so se è caduta l'amministrazione, non ne ho la più pallida idea, quello che noi abbiamo in mano è soltanto un accordo scritto tra sindaco e, so, e credo qualcuno della società e poi se non erro ci fu una delibera di giunta che doveva essere ratificata in quanto convenzione dal Consiglio Comunale cosa che non mi risulta sia avvenuta e soprattutto eh. aspetta, cerca e soprattutto nella convenzione che non mi risulta essere approvata dal Consiglio Comunale non c'è stata mai nessuna firma, non dico per giustificare ma se avessimo avuto in mano una convenzione firmata il primo atto che dovevano fare era quello di sistemare tutto quello che a noi necessitavamo tutto quello che era da richiesta ma non avendo una convenzione in mano noi non siamo, non siamo stati credo in grado di poter fornire quelle esigenze di cui stiamo parlando oggi tutto qua a chiarimento di questo grazie scusi in nella delibera che ha letto il commissario ha provato con i poteri della giunta e del consiglio comunale per, scusate è solo per rispondere, rispondere leggendo al sindaco delibera testuale delibera, di stabilire che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente deliberazione di accettare la disponibilità della Fiamma 2000 a realizzare le opere pubbliche di interesse pubblico, facendosi carica a tutti i oneri conseguenti e poi cedere all'amministrazione, ai dirigenti di acquisire le opere realizzate dalla società di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa da nessuna parte è sottoscritto che dovrà stilare una convenzione con, la, con il comune, la società Fiamma 2000, era già una, un atto conseguenziale all'accettazione quindi quello che ha legato è il presente atto dove la, la società eh, doveva realizzare le opere e cederle al comune, il comune ha solamente incarico agli uffici di prendere in carico sul patrimonio delle opere realizzate perché sono allora, elencate, stabilire sì, magari dove andavano forse ecco, io la porto guarda. Comunque, eh, grazie, sì, è la delibera eh? è la delibera però lì c'è la, la, la proposta e la proposta, l'accettazione della proposta perfeziona l'accordo, giusto avvocato? Cal calmi, calmi calmi. io una cosa però almeno non lo so, dirigenti una cosa per quanto riguarda quello che è il passato della Fiamma noi abbiamo qui il consigliere Caprale che è il presidente della commissione di trasparenza perciò un invito alla commissione di trasparenza di riprendere quest'atto e vedere se ci sono delle problematiche e chi l'ha creata perciò è l'idea discutere di un atto fatto e sepolto e dove oggi dobbiamo prendere un'altra decisione perciò in merito alla la, la discussione dovrebbe essere in merito a questa votazione allora, consigliere Giordani mi ha facoltà grazie Presidente no, è soltanto per dire anche al sindaco cioè noi qui siamo stati eletti consiglieri comunali non è che il consigliere comunale deve arrivare in assise e deve avere la treparella alle gambe perché un atto, lei prima ha detto quest'atto come sindaco come amministrazione lo possiamo votare non lo possiamo votare, cosa andiamo a incorrere? a nulla a nulla, ogni consigliere deve leggere gli atti, si deve assumere le proprie responsabilità, non dobbiamo avere paura di nessuno, perché se, se, se, se si è seduti qui con la buona volontà per il bene pubblico, quindi io eh, faccio appello sempre a questo atto che recita questo. Vista la nota della Fiamma 2000 SPA indirizzata al Sindaco del Comune di Ardia del 7 marzo 2005, acquisita al protocollo generale numero 10.227 con la quale sottoscriveva la disponibilità a realizzare le seguenti opere ed iniziative facendosi carico di tutti gli oneri conseguenti per poi cederle all'amministrazione, non sto ad elencare le opere, cioè detto questo il consigliere comunale sta qui in assise per decidere per essere vigile su questi atti, la Fiamma 2000 al suo tempo ha dato questa disponibilità e che noi ringraziamo, che noi ringraziamo, perché no? Ora si parla di un ampliamento, scusate il francesismo, significa essere cretini, dire sì e le opere non le ho viste, io personalmente dico no. Ma perché non si sono fatte storie? Qui Non è assoluto perché ci sono fatte queste opere? Di... Tanti parole dillo no allora scusate no? cioè io dico questo non bisogna avere paura poi c'è anche un'avvocatura consigliare ognuno può, poi può servirsi dei propri avvocati quindi via la temarella, via tutte queste eh, oppressioni di responsabilità oddio se voto mi denunciano qui non ci denuncia nessuno perché se stiamo qui per gestire il bene pubblico dobbiamo stare super tranquilli e, e ci assumiamo le nostre responsabilità dormiamo tranquilli noi si può eh, recitare con i telefoni cellulari accesi, non bisogna mai spegnerli i cellulari, sempre accesi tutto deve essere registrato, questo è questo il modo di fare politica, oggi da oggi, eh, spegni il cellulare no, tutto acceso, tutto libero e tutto trasparente, che è la cosa più bella io dico no e mi assumo la responsabilità affinché non vedo il principio, l'inizio delle opere altrimenti è no grazie grazie al consigliere Giordani il consigliere Abadene a facoltà No, se volevi far intervenire qualcun altro, perché vedi intervenire io per l'educazione istituzionale ho fatto intervenire prima il sindaco, però intervenire dopo che è passata la battuta eh, diventa un pochino fuori luogo, così come prima questa la parola perché il sindaco sul, sulla questione del, della SIL, è della SIL uno light idea luce idea luce non, sono cambiate molte diceva giusto, giustamente Acquarelli non ce la facciamo più a correre dietro ai nomi però Presidente questo è un invito che io vi faccio quando si chiede la parola c'è la penna casomai si fa aiutare eh, dal segretario eh, lo scrive guardi perché, non consigliere, consigliere ma, fare no, fare in casa c'è l'elenco e non c'è lo spazio per mettere un altro nome bene. perciò c'è cioè, prima il consigliere Ludovici poi c'è il consigliere Giordani e poi il consigliere Abbate. Allora, perché ritornare su, sulla problematica già, già espressa in votazione è, è antipatico. Però è un passaggio che va fatto perché poi la devo legare a questo. Il sindaco prima si è alzato, ci ha detto accelerate per quanto riguarda Luna l'Unalight, eh, il sindaco si dimentica che alla guida di quest'automobile ci, ci sta lui e l'acceleratore ce l'hai tu sotto al piede sindaco quindi devi accelerare tu per quanto riguarda quest'altro tipo di problema no, no, no non possiamo venire in consiglio comunale e sentirci bacchettare, bacchettare. io già ho già detto più volte che gli atti non, non li troviamo non lo portate in consiglio in commissione e non possiamo venire qui ad assumersi delle responsabilità inesistenti e allora tu Certo, certo, no. E non puoi venire qui a dare responsabilità all'amministrazione all e ai consiglieri comunali. Ma detto questo, detto questo, non vuole essere un dibattito tra me e lei, sindaco. Ma c'è un problema di fondo. Io vedo che ogni tanto esce fuori un documento, il fax è arrivato oggi. Ma il fax è arrivato oggi siccome stiamo discutendo di una cosa importante e seria dovevamo trovarla dentro la cartellina perché così sappiamo di che cosa stiamo parlando e non si può fare a ragione il capogruppo quando dice ma gli atti dobbiamo andare dietro dobbiamo verificare se c'è copia incolla incolla su questi atti se sono veri ma è assurdo noi non possiamo stare qui in consiglio comunale e poi sentirci quasi, quasi intimoriti attenzione, ma noi in che, che, che cosa incorriamo? Caro Sindaco io la invito non a dire a noi in, in qual è il pericolo che incorre il consigliere comunale, intanto la invito e lo dovrebbe fare tutto il consigliere comunale a individuare i responsabili che fino ad oggi non hanno fatto rispettare questo patto, a noi poco interessa che non ci sia la firma del consiglio comunale questo dobbiamo individuare se vuole gli elenco le opere perché è carino che anche questi pochi cittadini sappiano quello che ci avevano detto rifacimento del manto stradale lungo via Strampelli 10 aule scolastiche e relativi servizi sistemazione di un'area verde lungo via Laurentina e posizionamento di un pallone presso statico o per svolgere attività sportive lei caro Presidente Iotti se questo avessero rispettato veniva anche meno un pochino il regolamento che abbiamo approvato oggi o forse andava ampliato ma questo noi non ci ha dato la possibilità perché lo, la, la Fiamma 2000 può permettersi di non rispettare un contratto fatto con i cittadini però noi dobbiamo essere timorosi di quello che può accadere dobbiamo dire un no secco dobbiamo dire chiaramente gara Fiamma 2000 o rispetti i patti con la città oppure tu questo non lo fai nessuno vuole mettere i bastoni tra, tra le ruote di questa società che ripeto ha dato tanto lavoro, ha portato anche lustro nella, nella città, ma comunque noi abbiamo già ricevuto una problematica da questo gasdotto. Ed abbiamo ricevuto, Ma sapendo, io non ho detto 6 milioni di euro per quanto riguarda Olbia, ma sicuramente hanno investito diversi milioni di euro. Basta entrare in internet e vedete quello che è, che è accaduto sul lungomare di, di Olbia e allora può darsi pure che loro, il sindaco, l'amministrazione di Olbia è stata più lungimirante di questo di Ardia chiediamoglielo come hanno fatto a raggiungere lo scopo e io però da cittadino di Ardia ma prima ancora di amministratore di Ardia sono preoccupato perché comunque ho dato un vincolo negativo a questo Paese e oggi perché qualcuno mi intimorisce dice chissà poi devo dare un altro parere hai ragione caro collega Acquarelli la promessa del, dell'abbattimento su ruota dei, dei mezzi che venivano a caricare era quella del gasdotto e io che sono stato contrario, lo ripeto l'ho detto nel, nel Consiglio Comunale il 23 scorso io sono tra quelli eravamo in due in realtà, io e l'allora consigliere Roglioni che ci siamo incatenati al, al ponte dell'incaso. La, dell la catena era... La catena sì, la catena sì, però era, era un momento serio quello lì perché era, era l'ultimo atto che potevamo fare per combattere un'opera che noi realmente non volevamo e non è, sta non è stato possibile comunque combatterla. Poi abbiamo capito che probabilmente non potevamo fare altrimenti ci hanno spiegato che co co con il tubo sì, avremmo messo comunque un vincolo negativo per la possibilità di un porto canale nella zona dell'incastro tanto è vero che poi anche questa amministrazione ha cambiato la possibilità e il sito spostandolo più avanti dando questo vincolo negativo al al alla foce dell'incastro ci hanno spiegato, beh, però, non ci saranno più tutti quei camion cisterna avanti e dietro sulla via Pontina Vecchia, su via Pontina, sulla via Laurentina. Vabbè, insomma, non era una cosa che ci accontentava questa. Adesso, però, prima di approvare qualche cosa che qualcuno ci dovrebbe spiegare. Io sono arrabbiato non tanto perché posizionano una cosa che da 7.000 metri cubi passa a 37.000 metri cubi, ma io sono indignato nei confronti della società e soprattutto dei ministeri che hanno sorpassato la volontà di un consiglio comunale e di un paese. Questo necessitava anche, anche attraverso un referendum popolare, ma scherziamo, noi ci stiamo arrogando il diritto di bloccare la, la, il, il paese. E quando si dice che il consigliere Capraro è presidente della Commissione Trasparenza, può portare in Commissione, sicuramente non sta a me difendere il, il consigliere Capraro, ma il consigliere Capraro ha convocato la Commissione Trasparenza, non vi siete presentati. Allora è facile dire ma c'è la commissione di trasparenza presidente convochi la conferenza di capigruppo o convochi una, una commissione aperta facciamola qui davanti ai cittadini e cominciamo a discutere degli atti veri perché è impensabile che il consigliere comunale venga in consiglio comunale con un foglio sì e un foglio no pare è brutto dire questa cosa ma noi dobbiamo fare le pulci anche sugli atti, sugli atti bravo, sugli atti sugli atti che ci date perché a volte possiamo capire che la, la, la fotocopiatrice si inceppa, ma mancano i fogli all'interno. E allora capita che eh, con il capogruppo ci dobbiamo scambiare, perché lui ha la pagina 13 o 15, però a lui manca il viceversa. Facciamo gruppo, sì. Però non è, non è carina sta cosa, perché a pensar male, lo diceva Andreotti, bene, a pensare male... E proseguo poi con eh, la sistemazione degli impianti termoidraulici degli spogliatori campi sportivi, la sponsorizzazione annuale di 25.000 euro a favore di iniziative proposte dall'amministrazione, particolari sconti da praticare ai cittadini, questo è più interessante, ai cittadini residenti del Comune di Arde sui prodotti da noi distribuiti. Allora, non è che noi possiamo venire in Consiglio Comunale e decidere sulla base di documenti inesistenti, li affrontiamo e poi dopo comunque non siamo in grado di far rispettare questo adesso il sindaco non so se se ci dirà se questi hanno dato già qualche versamento di 25 mila euro per attività folcloristiche, per festeggiamenti io non lo so, non lo so. Allora, infatti arrivo infatti arrivo al punto no, no io non avevo la commissione di trasparenza e arrivo, arrivo al punto volevo arrivare a questo Oh, questa, questo è stato sottoscritto perché lei diceva ma forse era commissariato no, questo è stato sottoscritto il 7 marzo 2005 l'amministrazione La, si era insediata, insediata ad aprile 2004 quindi era un anno che c'era il, il sindaco Eufemi il primo Eufemi quindi non è da fare una sorta di scarica barile forse non c'era ci sono le date che devono corrispondere ed è difficile imbrogliare sulle date ma anche se non si capisce se, se sfugge una data va bene tutto io voglio passare su via Laurentina e voglio vedere questo pallone montato dalla fiamma 2000 non c'è e questa è una carenza è una mancanza io sindaco la invito a individuare i responsabili chi doveva applicare fosse il consiglio comunale lei deve agire contro il consiglio comunale o contro i dirigenti, i responsabili chi sono? ma io non accetto che veniamo qua e dice ma poi chissà la fiamma 2000 che ce fa oh. beh io sicuramente non ho le stesse responsabilità eh? io non ho la, la stessa responsabilità che ha la maggioranza voi avete un peso di, di, di responsabilità diversa dalla nostra che siamo minoranza però un dato è certo, in Consiglio Comunale ce li portate voi i punti, ce li portate voi i punti all'ordine del giorno, lo so, già che stiamo parlando di, una, di, un, fatto, di un fatto importante, insomma, non è... eh. gli atti li portate voi in Consiglio Comunale e quindi mi dispiace che è uscito fuori il consigliere Volante però l'offesa grave a questo Consiglio Comunale, ripeto Sindaco, è che se arriva l'invito il 15 maggio, così ci ha spiegato l'assessore l'altra volta, per il 16, e a noi pare di aver capito che abbiano anche sbagliato ufficio, così ci avevano detto che invece del protocollo era andato all'anagrafe, vero? Così arriva a tutti, a tutti i cittadini dovrebbe arrivare Montesi. Allora già questo dovrebbe essere un momento di chiarimento tra i ministeri e il sindaco della città. Perché mi invitate a fuochi spenti il 15? Adesso l'assessore ci ha spiegato l'altra volta che è andato a lì, ha fatto mettere a verbale, ma secondo me in quel momento si doveva fermare la... La, la conferenza dei servizi si doveva chiedere lo stop della conferenza dei servizi proprio perché manca un ente importante come quello del comune di Ardia e che non ha avuto modo neanche di studiare le carte io questo però guard, guardi io non è che voglio dire allora, sì però può essere un'idea mia io è un'idea malsana secondo voi ma io avrei fatto questo avrei fatto questo perché, attenzione, sì, può essere un'idea mia, però l'ho detto in premessa, noi andiamo a naspando nel buio, proprio per quello che ho detto all'inizio, se non ci date i documenti e vi limitate a venire qui a dire attenzione, attenzione, al lupo al lupo, cioè il coraggio della, di questa opposizione, di questa minoranza, è quello che l'ha detto già l'altra volta, noi siamo contrari a prescindere perché non hanno risposto, non hanno dato le risposte alle promesse fatte e quindi siccome noi non, ne, non entriamo nei meriti della Fiamma 2000 eh, e non ci vogliamo entrare, per noi l'accordo è accordo e il patto con la città era quello che hanno messo su carta, non l'hanno rispettato, non ci dobbiamo parlare e questo è l'argomento che dobbiamo portare alla, alla conferenza dei servizi questo deve essere alla base noi non ci parliamo con la fiamma di fin tanto che non rimettono a paro quello che hanno, che hanno messo su carta grazie grazie al consigliere Abbate gentilmente gli interventi sul tema e più corti Marcucci ne ha facoltà grazie Presidente Beh, io sono convinto che quello che ha detto Abbate sia la cosa giusta l'unica cosa che vorrei ribadire con forza è che noi non ci parliamo proprio neanche se mettono a pari quello che prima avevano promesso non ci parliamo proprio per niente perché non ci interessa proprio questa opera a noi questa opera non interessa anche se dovessero rispettare quello che prima avevano promesso io l'ho detto l'altra volta insieme al consigliere Giordani certo insieme al consigliere Giordani avevamo detto che se ci avessero fatto una prepotenza nel senso che avessimo dovuto accettare questa opera saremmo scesi in piazza con tutta la popolazione e noi in testa insieme a tutto il consiglio comunale così come hanno fatto le amministrazioni di Riano Flaminio e tutte le zone che stavano lì dove era destinata la discarica di Roma già approvata da tutti gli enti come sono stati approvati eh, questo progetto della Fiamma 2000 e non è stata fatta perché tutte le amministrazioni si sono messe contro questa decisione perciò io ribadisco questo mio pensiero, grazie grazie al consigliere Marcucci il consigliere Rossi ne ha facoltà ma mi sembra di capire che il problema e tutti sono un po' arrabbiati in merito al fatto che la Fiamma 2000 nel 2005 ha preso l'impegno con il Comune e che non l'ha rispettata va bene? è chiaro questo discorso perché tutti sono arrabbiati per questo motivo questo, motivo, questo problema lo possiamo risolvere subito con una certa facilità invitiamo l'amministratore della Fiamma 2000 a venire in Consiglio Comunale che mi sembra che il Presidente si, si aveva reso questa, questo quest impegno i eh, giorni passati no? lo... avevo fatto una proposta ok, comunque noi lo, lo invidiamo, lo invitiamo, lo facciamo venire e ci dirà perché la Fiamma 2000 non ha rispettato questi impegni nei confronti del Comune d'Ardea, appunto. dovrà giustificarsi in qualche modo, no? Sì o no? Che, dico, invitiamo l'amministratore delegato della Fiamma 2000 gli diciamo, come mai non hai mantenuto gli impegni presi nel Comune eh, consigliere, consigliere, sì. parliamo di una delibera fatta tre anni fa è un problema oggi abbiamo a votazione un'altra delibera perciò cioè se rimaniamo nell'argomento no, no, e no. parliamo della delibera in essere sì, allora la delibera in essere eh, poi dopo ne parliamo no, la delibera, delibera di... in essere però mi sembra che più di qualcuno dice non voglio rispettare l'impegno con la fiamma 2000 perché è una società poco seria in quanto nel 2005 ha sottoscritto un accordo questo, e non l'ha rispettato questo non l'ha detto nessuno no, questo hanno detto tutti no, tutti no, non no, nessuno no, no, consigliere questo non l'ha detto nessuno hanno espresso tutti la volontà per sì. per ultimo il consigliere sì. che dice anche se portano loro, la nostra volontà, e quella che è sì. stata espressa nel Consiglio di giovedì Scorso, è quella di non avere questo allora, impatto sul nostro territorio. Allora, Punta, poi che dico, allora, non studiamo poco del problema beh, beh, beh, della fiamma famaglia vecchio. Per quello che riguarda il discorso del futuro posso essere anch'io non d'accordo in questa situazione. Però mi interessa definire l'accordo che c'è stato in precedenza. Per, va bene? Perfetto. Ecco, questo lo voglio definire, poi quello del futuro ne andiamo a parlare dopo in altri, in altri allora, mi... però andiamo a definire tanto meno la allora, allora possiamo invitare i responsabili allora io allora eh, prendo, prendo, prendo impegno per il problema del, eh, della delibera vecchia quella della giunta così di fare una conferenza di capogruppi dove verrà scelto l'indirizzo se convocare questa azienda se fa gli atti o quello che sia o se riproporre se ci sono i requisiti un'azione in consiglio comunale nei confronti dell'azienda questo eh, voglio dire, sarà una valutazione che faremo nel, nella conferenza dei capogruppi se ci sono allora, sì, eh, il consigliere Capraro ne ha facoltà Sì, Grazie Presidente. Beh, io eh, in questo dibattito sono stata più volte chiamata in causa come Presidente della Commissione Trasparenza. No. Io intanto vi volevo dire che ho già fatto la richiesta ufficiale per accedere a tutti gli atti relativi alla Fiamma 2000 e prego chi sono i responsabili di autorizzare i dipendenti comunali a farmi le copie dei degli atti che eh, sono in possesso dei vari uffici questo non lo dico a caso ma mh, ho riscontrato oggi anche laddove gli atti erano disponibili che non c'era poi la disponibilità da parte dei dipendenti di farmi le copie nonostante una richiesta ufficiale protocollata e eh, che quindi eh, poteva in qualche modo avere un determinato seguito un altro appunto vorrei farvi eh, vi ricordo che Ogni volta che io, come Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, vado a convocare la Commissione stessa, la Commissione va deserta, quindi ribadisco, sarà per la decima volta, Presidente, che è necessario, che è assolutamente necessaria una modifica del regolamento e dello Statuto Comunale, perché laddove vi è un unico organo che debba in qualche modo ha la, la, la possibilità di controllare su quelli che sono gli atti amministrativi e l'operato di questa amministrazione eh, ovviamente non può lavorare, non è messo assolutamente nelle condizioni di farlo perché c'è una composizione a maggioranza eh, per appunto della maggioranza e di conseguenza nel momento in cui la maggioranza non si presenta i lavori non possono neanche essere aperti questo lo dico non solo perché può far in qualche modo comodo durante questa, tra virgolette, comodo durante questa, eh, durante questa amministrazione, ma eh, pensate anche alla possibilità in cui le prossime elezioni comunali sarete in minoranza. Eh, è, è un elemento, non scherzi, non è un elemento, l'unico elemento, grazie al quale si possono controllare gli atti amministrativi io vi prego di prendere immediatamente dei provvedimenti eh, detto questo vi ripeto, ho fatto la richiesta ufficiale per accedere a tutti gli atti quindi vi chiedo la massima collaborazione vorrei innanzitutto avere accesso al, al, all'atto del commissario prefettizio del 2004 se non erro la deliberazione del 2005 eh, se c'è una richiesta da parte della Fiamma 2000 di ampliamento del, del, uh, dell'impianto insomma vorrei tutti gli atti in maniera tale che sia, siamo noi messi nelle condizioni di lavorare in maniera corretta, grazie grazie al Consigliere Caprano allora se non ci sono altri interventi mettiamo a votazione il punto Volevo parlare. grazie